Allora, oggi, come avete visto dal titolo, ebbene sì, vi parlo di It Cosmetics, perché da qualche tempo è finalmente arrivato in Italia ed è un'esclusiva di Douglas. E quindi, collaborando con loro, ed è, mi hanno inviato questo set, sì, questo set, della linea Confidence, eh, Confidence, Your on the Go Confidence, quindi quella per le pelli da mist a grasse. Questo è il kit che comprende due prodotti che adesso andiamo a estrarre. Eccole qui e comprende e ve li mostro ovviamente tutti e due, la mh, eccola qua Confidence in Eye Cream, quindi la crema per i contorno occhi e la Confidence in In a Gel Lotion, quindi il siero, crema gel per il viso. Allora partiamo con la crema prima di tutto ed è ve la mostro allora la confezione in questo caso io avevo una mini taglia perché era un mini set però mi è durata un bel po' alla confezione è questa se mai penserà di metterla a fuoco ok aspettate Meglio. Ok, allora il prezzo, togliamo luce. Ok, il prezzo è 15 ml, viene 39,95 ed è ovviamente in esclusiva Douglas online e nei store. Allora, visto che qui le istruzioni sono le istruzioni, le indicazioni, spero che mi perdonerete, ma sono piccolissime, lo vado a leggere direttamente dal sito. Che comunque vi lascio lo screen così lo potete leggere anche voi per vedere anche Vinci ehm, dice di avere mm, mm, crema contornocchi occhi che presenta una formidabile idratazione, azione rassodante e riduzione dell'aspetto delle rughe e dell'indespressione idrata il tuo contornocchi e ti aiuta a ridurre l'aspetto delle occhiaie ma perché è così lontano? il computer me lo posso anche avvicinare ehm, l'aspetto delle occhiaie Nuance calda derivata dalle albicocche e la nostra tecnologia Drops of Light per una correzione cromatica immediata ed un contorno occhi più luminoso. Il nostro concentrato anti-aging, eh, abbinato ad altri ingredienti, lavora per idratare, levigare e rinfrescare l'aspetto del tuo sguardo. Risultati meravigliosi dalla prima applicazione, scusate devo andare avanti, ancora più impattanti con l'applicazione costante allora dunque prima di tutto vi ho fatto la clip con l'applicazione del prodotto così vedete anche voi come va applicato e come, come si comporta e come la texture direi che è una texture abbastanza leggera che si stende bene sul viso e assorbe molto velocemente quindi va bene mattina e sera eh, la mattina tranquillamente ed eh, è come base make up non dà nessun tipo di problema non ha profumo si ha un profumo molto leggero si comporta molto bene da questo punto di vista dunque io comunque vi eh, quella clip che eh, non è una clip è lo screen della loro descrizione ve la eh, inserisco perché così vedrete la Lista ingredienti, un po' tanti, per una crema contorno occhi, idratante, perché sì, è idratante, lascia bello, bello idratato, bello morbido, l'azione luminosa è molto, molto, molto blanda, perché eh, con lo swatch, vedete dalla confezione che sembra luminoso, dallo swatch sembra luminoso applicato non si vede niente, appena assolve non si vede niente, quindi azione illuminante zero, molto molto blanda, non va a correggere l'iscromia dei contornocchi, non va a migliorare l'aspetto dei contornocchi una crema idratante che sì è una crema idratante, ok, ma visto l'inci e visto il prezzo di 39,95 io sinceramente non voglio essere cattiva ma credo che per questo prodotto ci siano cose migliori ma, dato che il kit conteneva due prodotti, ora veniamo alla It Confidence in a Gel Lotion Oil Free for all skin of type. Allora, questa è la crema viso per tutti i tipi di pelle in gel, quindi adatta alle pelli miste. Prima di tutto il prezzo. 60 ml, 49,95, come sempre un'esclusiva Douglas, quindi è solo da loro in negozio o online e adesso mi riavvicino al Vediamo cosa dice. Allora, crema di rapidissimo assorbimento in grado di conferire alla tua pelle un aspetto sano, tonico e ringiovanito. adatto a tutte le tipologie di pelle, anche quelle più sensibili e secche. Questa crema anti-età è studiata per immergere la tua pelle in una sensazione immediata di idratazione, donare un aspetto rimpolpato e ridurre l'aspetto di rughe e linee d'espressione così come quello di pori, dilatati e piccole scromi dell'incarnato. Arricchita di concentrate, eccetera, eccetera, eccetera, cioè, ci sono tre pagine di iscrizione, ma noi adesso, sempre la stessa cosa, vi lascio il, lo screen, perché anche lì l'inci... e noi veniamo un attimo alla crema. Allora, si tratta di un gel, oi oil free, Dice adatto a ogni tipo di pelle, ma io la trovo adatta soprattutto alla pelle mista e grassa. Comunque sia come di tutti i prodotti che vi ho mostrato, due. <ride> vi lascio la clip con l'applicazione così vedete come si comporta la texture e durante l'applicazione. Ora, cosa dire? Questa è una crema che invece a me è piaciuta perché io non sono abituata a mettere le creme viso al mattino ma solo i seri, ma questa è in gel, è leggerissima, basta poco prodotto, si stende benissimo perché è un gel e assorbe immediatamente, quindi anche come base per il make up non dà nessun tipo di problema, il profumo è fresco ma non è, non è invadente l'ho applicata solo al mattino non alla sera in questo caso perché per una volta che ho una crema per il giorno la, la sfrutto in questo modo devo dire che mi è piaciuta ma ve l'ho mostrata oggi le luci non vogliono collaborare quindi noi fortuna che ho il telecomando le riabbassiamo vi mostro la crema Uy, le rialziamo, fortuna che ho il telecomando, questa eh, modernizzazione, allora vi ho detto che è una crema in gel, facilissima da applicare, facilissima da standard, assorbe immediatamente, troppa luce, sembra la barbara d'urso, e sì, mi è piaciuta, ed è applicata come base makeup, ehm, non va a lucidare più velocemente la pelle, non va a far spostare il trucco, quindi ottima. Ecco, unica cosa non la consiglierei al mattino, prima del trucco, nella stagione calda, ovviamente, ma perché tendiamo a reggere davvero poco, però ha un potere idratante medio, si comporta bene, questa mi è sicuramente piaciuta di più. Diciamo che questo effetto pelle trasformata è è una crema idratante per il giorno, che si applica bene, si, si comporta bene, e sì, allora credo che queste super descrizioni siano un po' troppo esagerate, però effettivamente è un brand che è appena arrivato in Italia, super chiacchierato, super famoso, voglio far vedere che è magico, non è proprio così, però è una buona crema, cioè è buona per la mia pelle mista nel periodo invernale, ha un buon potere idratante, non me la lucida e quindi si comporta bene. Però adesso io voglio sapere assolutamente da voi, se conoscevate questo brand, Eat It Cosmetics, se avete provato qualcuno di questi prodotti, se qualcosa vi incuriosisce, io spero che, appello alla Douglas, Vorrei provare anche i vostri prodotti di make up, se possibile qualcosa, sono curiosa perché ne parlano molto bene, ma forse dopo aver quasi eh, bocciato questi, non li ho bocciati perché questo funziona e questo mi piace, non è tutto questo super wow, ma ci può stare, però mi sono piaciuti, una delle poche creme che io applico al mattino, quindi è più di così,